Per i lavori di artigianato è proprio la metafora, l'esempio che abbiamo scelto per introdurre l'argomento di oggi, un argomento in realtà molto serio, e cioè la progressiva scomparsa di arti e di mestieri molto antichi. Mano d'opera d'eccellenza che per decenni ha qualificato il Made in Italy nel mondo e che ora rischia di sparire senza lasciare eredi. Noi oggi parleremo di questo nella nostra puntata, faremo un viaggio tra i mestieri, le arti più significative, tra le botteghe storiche che rischiano di sparire. Parleranno i protagonisti, ci aiuteranno a capire il perché di questo fenomeno, un fenomeno senza statistiche e naturalmente daremo anche spazio al dibattito parlamentare, la cifra del nostro programma per capire quali sono le soluzioni e le proposte all'esame del Parlamento. Beh, ma cominciamo subito il nostro viaggio, lo facciamo dalla ciociaria. E sì, noi torniamo in ciociaria per vedere una realtà veramente interessante. Qui sembra di fare un passo indietro nel tempo, nella lavorazione a mano dei mattoni e nelle fornaci a legna. Insomma, un po' come si faceva nell'antichità. Ce ne parla Giuseppe Erdica. Usciva il ragno dal ragnaio si mangia la mosca dal moscaio. L'azienda esiste già da molto tempo. Diciamo, noi abbiamo documenti eh, relativi proprio a questo tipo di, di fornace che è risalente al 1731 in cui si parla già di commercio e in forma industriale di produzione. Perché mantenere questo tipo di forma? Perché il mattone viene meglio. È la stessa differenza che c'è tra il, eh, la crostata della grande ditta, della distribuzione, la crostata della pasticceria e la crostata della norma. Quello che serve è eh, passione certamente, ma soprattutto la voglia di fare questo tipo di lavoro, di dare un prodotto che si è dimenticato. E questo è il concetto de, che va preservato nell'artigiano, cioè volerlo fare. Perché? Perché ovviamente ci sono in molti campi altri vantaggi, nel nostro campo il vantaggio è che il mattone resiste 500 anni e più come quelli che facevano i romani, facevano i bizantini, facevano i babilonesi e così via. Dopo l'estrazione in cui si estrae dal terreno l'argilla e anche i sassi di tufo che vengono macinati in modo da non buttare via niente, si arriva a un'argilla diciamo plastica malleabile. E di lì in poi è lo stesso lavoro che fa lo scultore, il ceramista, eccetera. Noi facciamo dei mattoni, mattoni di vario genere, ne abbiamo più di mille modelli. Bisogna saperli modellare, bisogna sapere l'impasto se è al punto giusto e è la maniera giusta quella di eh, realizzare con un dato stampo il dato mattone. Oppure a volte insomma, si inventano dei trucchi, si può usare uno stampo di metallo, uno stampo di gesso, uno stampo di, di silicone, perché no? La maggior parte comunque sono di legno.